Ciao. Ciao! Ciao a tutti! Io mi chiamo Salvi! Nessuno dei miei visti alzarsi dal letto! Vi è piaciuta? Vi raccomando, non perdete i prossimi video! Ciao a tutti, al prossimo video!